Ciao! Ah, siamo qui! Ah, mi dispiace, siete arrivati alla fine? Va bene, allora vi racconto un pochettino quello che abbiamo fatto questa mattina, eh, perché, insomma, nella nostra diretta, come sempre, ciao, vi saluto di qua... Cambio inquadratura nella nostra diretta come sempre siamo stati insieme per parlare di musica e eh? abbiamo parlato anche di vinili particolari di copertine di storie e di copertine che vi invito anche ad andare a cercare la storia e scoprire in questo caso come per i beatles che cosa si cela all'interno di questa copertina quale mistero fitto ci sarà all'interno e quale morte se ci sarà mai stata prima della realizzazione di questo album ma oltre i beatles abbiamo passato anche quello che che è un album eh, oserei dire eh, storico anche dei King Crimson, un'altra copertina particolare, pensate che la curiosità è che chi ha realizzato questa copertina, che tra l'altro era un informatico dopo averla consegnata ai King Crimson eh, è mancato dopo quattro mesi, quindi non ha potuto neanche godersi, diciamo così, il successo eh, di questa copertina perché? Perché come vi avevo detto volevo iniziare un po' a raccontarvi qualche copertina particolare e famosa eh, degli album, eh, insomma che hanno fatto la storia della musica e l'abbiamo raccontato questa mattina, però qualcuno di voi nella diretta ah, mi ha detto anche che gli sarebbe piaciuto eh, magari fare una diretta dedicata ai tormentoni dell'estate e quindi qualcuno di voi mi ha già lanciato qualche eh, canzone tipo People from Ibiza di Sandy Marto che quindi proprio eh, ci fa tornare, ci fa venire voglia di estate di vacanze in questa ma allo stesso tempo eh, Bea era con noi, insomma era un po' triste, ma è una molto combattiva e guerriera e qualcuno di voi ha suggerito delle canzoni da ascoltare come Il FIBA, come Modì, come Vivere una favola invece di Erasco Rossi, eh, è stata dedicata anche la cura di Franco Battiato, ma lei ha dedicato invece a noi tutti e anche ai ragazzi un brano di Roberto Vecchioni, Sonia Ragazzo Sonia, anche per la situazione in cui stanno vivendo adesso i ragazzi a livello scolastico, anche eh, per chi eh, insomma, dovrà effettuare questa, questi esami, questa maturità, esami anche di terza Media, che sono un po' particolari in questo 2020. Insomma, siete stati tantissimi anche oggi, devo dirvi la verità, e, e questo mi ha fatto molto eh, felice, sono stata molto contenta. E, naturalmente l'appuntamento come sempre è a martedì prossimo alle 9.30 parleremo nuovamente di vinili, di copertine parleremo di noi, di voi, della musica di tutto quello che avete scritto delle città che abbiamo attraversato insieme a voi dalla California a Cordoba eh, però americana e, e non, eh, e non eh, spagnola come io credevo fosse eh, New York insomma abbiamo parlato di Londra abbiamo parlato di musei, abbiamo parlato di tutti i più questo è bello di questa community perché poi ognuno alla fine parla racconta ed anche delle, dei suggerimenti su che cosa fare, per cui io intanto vi saluto, vi do appuntamento naturalmente alla prossima eh, settimana, a martedì prossimo alle 9.30, se volete rivedere la diretta eh, senza interruzioni per via dei brani che abbiamo messo. Beh, ve lo dico di qua Ma sì, ve lo dico di qua Possiamo trovarci sul canale Patreon Simona non solo radio E lì sarà tutta visibile, ascoltabile Anche i brani che abbiamo messo E tutto quello che ci siamo raccontati Va bene? Io intanto chiudo, chiudo, vado Chiudo, ok, chiudo Perché qui è finito A martedì prossimo alle 9.30 Ciao, un bacio